Ben trovati al terzo video tutorial dedicato a Microsoft Flight Simulator, nella scorsa lezione abbiamo visto le opzioni generali del gioco, oggi vedremo i controlli, ovvero come si configura un joystick per giocare con Microsoft Flight Simulator. Lo abbiamo già detto nella scorsa lezione e lo ripetiamo, è importante avere un joystick per poter simulare al meglio quello che accade all'interno di una cabina di pilotaggio. È possibile utilizzare solo il mouse e la tastiera? Sì, ma questo chiaramente va a scapito della simulazione, quindi il mio consiglio è di acquistare per poche decine di euro un joystick anche base da poter utilizzare con Fly Simulator. Come funziona eh, la gestione delle, dei controlli? Come si configura un joystick? Beh, facciamo una cosa, intanto torniamo all'inizio del gioco e impostiamo sul no per il momento e questa è la home page, andiamo su opzioni e poi andiamo, come abbiamo visto, nella tab opzioni di controllo controllo ok opzioni controlli ok sto ancora mantenendo le voci in italiano anche se io ho consigliato e consiglio di impostare il gioco in inglese perché tanti termini aeronautici utilizzati anche sui forum sono in inglese come funziona eh, questa sezione beh è molto intuitiva in realtà qui avete l'elenco di tutte le varie funzioni dei vari comandi e potete espanderli per esempio questa è la sezione dedicata alla telecamera telecamera del drone per esempio qui avete sulla sinistra le singole possibilità le singole, eh, i singoli comandi i singoli, le singole operazioni che potete fare sulla, sulla destra invece avete il tasto di scelta rapida assegnato oh, io consiglio per quanto riguarda la tastiera di utilizzare già quelli presenti di default e se volete sapere come si fa qualcosa sulla tastiera beh è inutile che lo stiamo a vedere qui adesso funzione per funzione fatelo voi eh, per esempio per poter attivare muoversi con il drone eh, durante, eh, quando si è in uno scenario lo vedremo più avanti dall'alto in basso bisogna utilizzare la combinazione di tasti CTRL più la barra spaziatrice okay? se volete non so, eh, traslare il drone verso l'alto utilizzeremo il tasto R se vogliamo utilizzare la funzione trasla il drone verso il basso utilizzeremo il tasto F ovviamente possiamo personalizzare questi comandi, assolutamente sì, basta cliccare sul nome del, del tasto, in questo caso la F e possiamo scegliere quale tasto utilizzare eh, eh, e quale, eh, quale comando vogliamo che venga a, a attivato ma lo vedremo tra un secondo quando configureremo il joystick um, è possibile sulla sinistra uh, a, a, a, cercare una funzione? Eh? Per esempio se io cercassi adesso la parola flap non troverei nulla, forse. Infatti, questo è quello che vi dicevo, no? Se vogliamo modificare eh, il modo in cui eh, vogliamo modificare il tasto per aprire, estendere o ritrarre i flap, noi scriviamo flap e non troviamo nulla. Se troviamo ipersostentatori, eccoli qua. Eccole qua, ipersostentatori, sono i flap, ecco perché io vi dicevo che il gioco in inglese è meglio perché flap lo conosciamo tutti, ipersostentatori non è sbagliata come traduzione ma eh, è meno utilizzata. Ecco qui per esempio vediamo che se vogliamo ridurre gli ipersostentatori, quindi i flap della eh, cappottatura, credo che siano quelli principali, la combinazione di tasti è maiuscolo CTRL C. Eh, eccetera eccetera potremo scegliere avvio vediamo se troviamo qualcosa con avvio sì, avvio, magneti questa è la combinazione di tasti da utilizzare c'è anche la possibilità di avviare automaticamente il motore con la combinazione di tasti CTRL E non vado troppo nel dettaglio per il momento adesso io. mi interessa solo mostrarvi come con questo menu di sinistra sia possibile scegliere una funzione e vedere quale tasto di scelta rapida è assegnato possiamo anche fare un filtraggio per comando per esempio abbiamo visto che i tasti CTRL E sono i tasti che avviano il motore ma se noi non sapessimo cosa fanno questi due tasti e volessimo sapere quale funzione è associata alla combinazione CTRL E selezioniamo quest'area e andiamo a cercare CTRL E e vediamo quali sono i tasti o quali sono le funzioni assegnate ai tasti in questo caso CTRL E è assegnato la combinazione è assegnata all'avvio automatica del motore. E qui poi abbiamo la possibilità di eh, filtrare i vari comandi in maniera tale che possiamo visualizzarli tutti. Se non trovate un comando in questo elenco lunghissimo assicuratevi che questa voce sia impostata su tutto. Oppure possiamo per esempio vedere soltanto i comandi fondamentali e non vedere proprio tutto, tutto, tutto, tutto. C'è questo poi bottone che espande tutte, tu, tutti i menu o li contrae, ok um, stessa cosa per il mouse anche se il mouse diciamo ha meno cose ovviamente no perché ha meno a meno a meno pulsanti a meno bottoni um, vi dicevo che è importante avere un joystick come funziona la gestione del joystick beh allora innanzitutto dovete collegarlo al vostro computer io qui ho il mio joystick lo vado ad inserire nella presa usb e lo vado ad attivare guardate cosa accade il computer automaticamente rileva il mouse il, il, il joystick e lo aggiunge a questa schermata quindi abbiamo la tastiera, il mouse e in questo caso il TwiFly Hotas X che è il joystick che in questo momento ho io in basso trovate, trovate anche, questo vale anche per il mouse e la tastiera, ehm, dei preset ok? quindi in questo caso sono i preset predefiniti da Microsoft Flight Simulator per il mio joystick ma se io vado a sinistra, per esempio, vedrò che c'è già un preset pronto per il mio joystick, quindi teoricamente non devo fare nulla, eh, è tutto già configurato. Però, per esempio, se io volessi impostare, non so, ehm, il carrello, okay, l'estensione del carrello per atterrare, posso andare a scegliere, eh, posso andare a, ad indicare a Fly Simulator quale tasto del mio joystick voglio assegnare all'estensione del carrello, per esempio. Quindi cerco la parola carrello, eccolo qua, e noi notiamo, per esempio, che attiva e disattiva il carrello di atterraggio, io già l'ho impostato sul tasto 5 del mio joystick. Volessi modificare questa opzione, vado qui, con la lente di ingrandimento eh, selezionata clicco e posso andare a premere in questo momento un qualunque tasto del mio joystick, per esempio posso farvelo vedere premo un qualunque tasto ecco qua, il tasto 2 per esempio e a questo tasto 2 andrò ad assegnare eh, la, la funzione per attivare e disattivare il carrello ok, confermo e qui ci sarà un check eh, se il tasto 2 non è ancora stato selezionato chiaramente qui mi verrà indicato e mi verrà detto "Oh, che attenzione che il tasto 2 è già stato selezionato altrimenti se non ci sono conflitti ovviamente il tasto viene assegnato oh, noi possiamo assegnare più funzioni ad uno stesso tasto ovviamente è sconsigliabile perché se stiamo volando e allo stesso tasto abbiamo impostato la funzione per retrarre i flap e per estendere le, le, il carrello quando stiamo per atterrare premiamo il tasto 2, per esempio, e automaticamente verranno estese le ruote e retratti i flap. Questo ci porterà a, a, a, a non atterrare, sostanzialmente, a schiantarci. Eh, quindi il consiglio chiaramente è di avere un tasto per ogni funzione. Eh, facciamo un esempio, ipotizziamo che io abbia intenzione di applicare eh, sempre il tasto 2 a un'altra funzione. Ripremo il tasto 2 e ecco, questo è l'avviso di cui vi dicevo. È già in uso da un'altra parte, vuoi vincolarlo comunque? E noi possiamo scegliere se utilizzare il tasto 2 anche per la funzione attiva/disattiva, manopola d'emergenza eh, oppure no. Il mio consiglio, come vi dicevo, è di impostare un tasto per ogni funzione in basso troverete la voce eh, api Man manager predefinito. Quindi possiamo andare a salvare un nostro preset. Se per esempio stiamo volando con un Cessna e eh, non so, eh, noi vol possiamo volare anche con un Airbus, no? magari il Cessna e l'Airbus hanno eh, dei comandi differenti, quindi potremmo voler utilizzare una mappatura di comandi differenti per i due aerei. Noi possiamo personalizzare eh, appunto questa mappatura scegliendo dei profili. Quindi, per esempio, questo era eh, il profilo attuale, ovvero quello di default del mio joystick. Ma se io cliccassi sul tastino più, posso andare a creare un nuovo profilo. Per esempio, profilo Airbus. Quindi vado a dare un nome, ok? oppure profilo eh, volo di linea, e clicco su OK. Ho creato un nuovo preset, o meglio, sì, un nuovo preset eh, chiamato appunto volo di linea. E qui posso impostare, ad esempio, eh, l'attivazione la, la, la, e la disattivazione del carrello a un altro tasto che non è magari il tasto 2, 2, magari è il tasto 1. Ok, confermo. E non è. Chiaramente adesso avrò due preset, avrò il predefinito. Chiaramente devo salvare. Ah, Se voglio cambiare profilo, sì. Chiaramente abbiamo il predefinito che abbiamo, a... abbiamo. Ok, questo è il mio profilo di volo di linea. E poi abbiamo invece il tasto 5 assegnato per il carrello nel profilo del mio joystick. Più andrete avanti con il gioco, e più avrete l'esigenza di assegnare delle funzioni ai tasti magari del vostro joystick. E personalizzare così la vostra esperienza di volo se per esempio avete un joystick che ha sia la possibilità di controllare la cloche sia la possibilità di controllare i motori e il joystick ha tanti bottoncini potreste magari voler mettere l'estensione dei flap vicino alla, alla, ai comandi del motore e magari tenere non so la gestione del trim vedremo più avanti che cos'è sul joystick principale che controlla la cloche ecco, sto dicendo cose che per chi non ha mai volato sono ostrogoto, ma non vi preoccupate, per il momento prendete nota, ok? provate, fate delle prove, se avete dubbi scrivete nei commenti e cercheremo di aiutarvi, io e tutti coloro che chiaramente vorranno dare il proprio contributo, o oh, non dimenticate che quando avete deciso eh, e avete finito con la vostra configurazione dovete, dovete cliccare sul bottone applica e salva altrimenti se uscite eh, nulla di quello che avete fatto verrà salvato torniamo indietro se non avete salvato vedete comunque c'è un avviso che vi chiede se volete applicare oppure no in questo caso io non applico nulla e torniamo al menu principale nel prossimo video tutorial vedremo rapidamente come funzionano le opzioni di assistenza sono delle opzioni in realtà che potete anche sorvolare se siete ai primi passi però eh, diciamo qui eh, forse è il caso di mettere mano nel caso voi non abbiate mai volato con un aereo in vita vostra perché da qui noi potremo andare ad impostare tutto in maniera che il volo sia semplice per le prime volte almeno, poi quando diventerete bravi possiamo alzare i livelli e rendere tutto super realistico ma ne parleremo meglio nel prossimo video tutorial se non vi siete registrati a questo canale youtube fatelo per voi è solo un piccolo clic del resto E invece per me è molto importante se poi siete interessati ai contenuti di questo canale youtube accendete le notifiche e, e buona giornata grazie al prossimo video tutorial ciao